Salve, mi chiamo Claudio Fiorelli, sono un medico anestesista e rianimatore e un attivista del Movimento 5 Stelle dai primi mesi del 2013. Ma soprattutto sono un cittadino, uno di quelli che si è stancato di vedere persone nelle istituzioni, mandate anche con il mio voto, a fare fondamentalmente i loro interessi o quello dei loro amici. Per questo motivo ho deciso di presentarmi come consigliere regionale in un movimento che finora sta rappresentando una vera e propria spina nel fianco nei confronti di tutte quelle persone che, come dicevo prima, fanno solo i loro interessi nelle istituzioni. Siamo uno, una spina nel fianco eh, nel Parlamento, siamo un vero e proprio eh, spina nel fianco nel Consiglio Comunale e vorremmo esserlo anche nella Regione. Ma per fare questo abbiamo bisogno del vostro aiuto, senza il vostro voto non possiamo andare da nessuna parte, quindi non possiamo dare voce a tutte quelle persone che finora sono state inascoltate. Grazie, Claudio Fiorelli, attivista del Movimento 5 Stelle.